Se diventerò l'eroe della mia vita o se questa posizione l'occuperà qualcun altro, allora queste pagine dovranno mostrarlo, disse Dickens nel libro di David Copperfield. Perché ho iniziato questo video con questa frase? Perché questa frase in un qualche modo ci aiuta a capire come possiamo diventare eroi della nostra vita. Per essere eroi della nostra vita dobbiamo spesso combattere una delle emozioni più ataviche che abbiamo, la paura. E per spiegarvi come funziona la paura ho deciso di raccontarvi una storia, la mia storia. Ovviamente alla fine di questa storia vi spiegherò anche dal punto di vista tecnico come funziona la paura, però pensavo che, penso che questa storia, cioè le esperienze personali, possono essere ancora più interessanti. Beh, dovete sapere che io ho iniziato a lavorare molto presto, eh, ho cominciato a smettere di studiare molto presto, avevo una particolarità, lavoravo in fabbrica, mi facevo continuamente male, mi facevo continuamente male perché ero distratto, perché a me non piaceva, io... Volevo fare altro nella vita e quindi ero continuamente distratto. L'ultima volta che mi sono fatto male, mi sono fatto male al dito medio e lo ricordo bene perché mi avevo messo una stecca abbastanza importante che devo dire è stata anche abbastanza utile ogni volta che qualcuno provava a offendermi sapevo come rispondere, però a parte in realtà questo mi aveva fatto capire che quello che stavo facendo non era quello che volevo. Ma che cos'è che volevo? E questa domanda probabilmente non era soltanto la mia domanda ma era la domanda di tanti ragazzi come me che nonostante avessero avuto magari un passato accademico migliore del mio, più forte del mio, si sono ritrovati a un certo punto di dover prendere una decisione. Cioè sapere cosa fare e paura, paura perché la decisione comporta responsabilità, quindi non so cosa fare e ho paura di quello che farò. E allora ho deciso, appena ho avuto la possibilità, di diventare imprenditore, di far riaprire una mia, una mia, una mia attività commerciale ma non avevo nessun tipo di eh, studio, nessun tipo di preparazione, non so, che, di marketing o amministrativa e mi lascio immaginare come è finita questa esperienza. Ricordo che per riappianare i debiti eh, fui costretto per, per diverso tempo a fare due lavori. Ma devo dire che come tutte le esperienze chiaramente è stata formativa e ricordo bene che all'inizio di quell'esperienza tutti mi, devono, mi dicevano che ero coraggioso, in realtà ero semplicemente incosciente. Riappianato i debiti cosa feci? Mi capitò l'occasione di diventare un libero professionista e quindi qual è il vantaggio avevo? Il vantaggio di poter fare una professione che mi dava delle opportunità economiche senza dover investire dei capitali, se non quello di studiare. Perché non puoi essere un libero professionista se non sei preparato, tecnicamente preparato. E quindi studiai, studiai, studiai, fino a quando a un certo punto capì che quello studio non era abbastanza perché mi sentivo continuamente ignorante, cioè più studiavo più mi sentivo incapace ero arrivato al punto di subire quello che tecnicamente viene chiamata la sindrome dell'impostore. Non mi sentivo mai pronto. Eppure vedevo persone iniziare dopo di me, colleghi iniziare dopo di me, avere meno competenze di me, meno studi di me e ottenere dei risultati eclatanti. E allora cosa significa questa storia? Che cosa ci insegna? Ci insegna che molte volte è sbagliato, anzi non si deve mai partire senza una giusta preparazione, ma se abbiamo un obiettivo dobbiamo darci un tempo un tempo entro il quale dobbiamo partire e prepararci ma è sufficiente sentirsi sufficientemente preparati per poter essere efficaci e poi il resto e il resto lo impareremo con l'esperienza il resto dobbiamo farlo in modo tale come non siamo più abituati cioè sbagliando perché sbagliando si impara e sbagliando si ci rialza sbagliando si comprende come possiamo migliorarci ovviamente dal punto di vista tecnico come funziona la paura, perché adesso siamo arrivati al punto. Il nostro cervello è programmato per avere proprio questi due tipi di emozione, la paura e la ricompensa. Quando la, ricom la paura è più forte della ricompensa ci blocchiamo. Come funziona ad esempio il cervello negli animali? Beh, sappiamo che ci sono almeno tre tipi di reazioni, in realtà ce ne sono quattro. Eh, una delle reazioni è contrattacco, un'altra è scappare, un'altra è bloccarsi. La quarta reazione, in pochi la conoscono perché è quella che usa un marsupiale australiano, bloccarsi, rigidirsi e far finta di essere morto ed emettere effetti di flautulenza finché il, diciamo, il predatore non lo mangi. Questo funziona con tutti tranne con Spencer. Spencer è il mio cane, è talmente famelico che non si lascerebbe assolutamente eh, come dire, spaventare da questo odore. Ma lo mangerebbe a prescindere. Detto ciò, come funziona la paura negli esseri umani? Beh, dovete sapere che esiste una statistica che parla di percentuali. Adesso non so se sarò preciso, ma il 75% delle persone si blocca. Quello, il blocco viene chiamato dai psicologi effetto freezing. Pensate, il 10% delle persone invece, di fronte alla paura, eh, reagisce in maniera scomposta, a volte pericolosa. Immaginate una persona che vede del fumo al cinquantesimo 50, piano e si butta giù. Bene, solo il 15% delle persone di fronte alla paura reagisce in maniera propositiva, cioè reagisce in maniera efficace, addirittura magari in maniera che così efficace da ottenere un vantaggio. E' è chiaro che noi dobbiamo far parte di questo 15%. E questo tema della paura è un tema che sicuramente coinvolge non soltanto l'aspetto professionale, ma anche l'aspetto personale, le nostre passioni. E' quindi è un tema che tratteremo. Lo tratteremo perché io avrei voglia di portarti a far parte di quel 15%. Se questo tema ti ha incuriosito e ti piace, ti invito a seguirmi sui miei canali social e perché no, a aprire il mio sito www.santiagostinelli.com.